Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza in padella ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, birra, olio, sale, una bustina di lievito istantaneo per torte salate, zucchero, per il ripieno prosciutto cotto, mozzarella, origano, pomodori secchi e olive nere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti. 37 gradi, velocità 2. Aggiungiamo la farina, la birra, l'olio e il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in quattro parti uguali e stendiamolo. Abbiamo diviso l'impasto in quattro parti di circa 240 grammi ciascuno, adesso lo stendiamo. Una volta stesa, posizioniamo in una padella unta con olio. Farcire adesso con il prosciutto cotto. Inoltre farci la nostra pizza, andiamo a stendere l'altro disco di pasta. Posizioniamolo sopra la pizza farcita. Chiudiamo bene i bordi. Coprire con un coperchio e cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Subito dopo rigirare la pizza aiutandosi con un piatto o con un coperchio e cuocere per altri 10 minuti. La pizza in padella è cotta andiamo a impiattare. Pizza in padella ripiena. Grazie e alla prossima ricetta!